Buongiorno a tutti, qui Arduino Schenato da Airforex.com e questo video sarà un video più tecnico dove vi mostrerò eh, alcune cose interessanti che osservo e che vado eh, a, diciamo, ad approfondire nel momento in cui sono operativo sul mercato. Ovviamente il mercato principale che segue è il mercato delle valute, il mercato Forex e quindi questi esempi eh, dove vi mostrerò eh, appunto diciamo principalmente le aree eh, importanti quelle che io chiamo livelli di interesse eh, saranno appunto utilizzati dei grafici sul forex diciamo che in linea generale su mercati molto liquidi come eh, indici maggiori come materie prime maggiori si può comunque eh, usare lo stesso metodo perché io lo uso da veramente tanti anni tant'è che se andate indietro su questo canale troverete video di 10, 12, 11, 12 anni fa. Quindi eh, la metodologia rimane la medesima. Allora, sono sull'euro-dollaro, eccoci qua. Questo è un grafico giornaliero, come potete notare. È ovvio che su questo mercato, però, eh, io, mh, come su tutti i mercati Forex, e quindi su questa tipologia di di studio dei livelli importanti, vado sempre a prediligere il grafico settimanale. Ovviamente quando guardo la struttura, guardo svariate cose, guardo la tendenza, guardo la volatilità, gli swing, eccetera. Ma in questo video, in questa pillola, pillola diciamo, di trading, voglio soffermarmi principalmente sulle aree chiave, sui livelli di interesse. Qualcuno magari li può chiamare supporti e resistenze tecnici, qualcuno li chiama ehm, eh, livelli hot, no? livelli caldi, qualcuno livelli chiave. Insomma, io vi spiego come li guardo io, perché non sono eh, solo supporti e resistenze tecniche, sono il mio modo, diciamo, di leggere livelli importanti. Allora, se guardiamo questo grafico, e ovviamente dobbiamo andare su un grafico settimanale per poter al meglio eh, riuscire a leggere quelli che sono eh, in effetti i livelli più importanti, dobbiamo andare a vedere dove c'è stato più interesse a comprare o a vendere. Quindi in questo caso specifico, se andiamo nell'ultima parte del grafico, quindi prendiamo l'ultimo anno e mezzo circa, eh, noteremo che mh, abbiamo dei punti dove il mercato è stato... Diciamo venduto, quindi se vado a vedere prendendo i picchi di questo movimento short, poi abbiamo questa zona, poi abbiamo questa zona, questa, quindi dove è stato venduto, eh? dove è stato venduto, quindi qui guardate questa zona, eh? dove è stato venduto, poi ancora quest'area e al momento basta. Quindi eh, Nell'ottica di andare a cercare diciamo, dei punti eh, di vendita, de, de, de, delle vendite sul cambio euro-dollaro, il punto principale, eh, primario, dove io potrei ritrovare degli spunti di vendita qual è? È l'ultimo livello di vendita e quindi è il livello che passa dic diciamo, per queste zone. E io su queste zone qui, che sono praticamente l'area 1,16,50, circa 1,17, vado a prendere tutta la zona, quindi faccio, praticamente mi faccio un, un, un rettangolino, anzi lo faccio, ve lo faccio vedere direttamente sul grafico, così è anche più chiaro, eccolo qua, tutto il rettangolino che ha portato i prezzi giù potrebbe diventare la zona più importante di vendita. Quindi nel momento in cui, se dovesse eh, venirsi a creare un movimento a rialzo, un po' alla volta, eh, di euro-dollaro, è ovvio che questa qui è un'area assolutamente molto importante di offerta. Ovviamente, ripeto, queste cose che vi sto dicendo non sono scritte nei libri, non me ne ha insegnate nessuno, sono cose che io ho visto nel tempo e che possono essere importanti nell'ottica di capire dove voglio comprare, dove voglio vendere un certo determinato mercato cioè diciamo le zone che probabilmente ci possono dare più statisticamente profittabilità nel momento in cui vado ad avere eh, un'entrata in questo caso ovviamente come dico sempre avrò bisogno di un movimento ovviamente che va verso quei livelli ma su quei livelli, quindi sulla zona sono sempre delle aree non sono dei livelli statici come i supporti e resistenze tecnici sono delle zone, delle aree e, e qui dovrà esserci ovviamente un chiaro input del mio trading del mio piano perché altrimenti non, eh, non, non si fa nulla quindi questo poi ancora se io vado più su quindi nella zona che è stata di vendita che zona ritroviamo e quindi facciamo così prendiamo questo possiamo ritrovare come altra zona di vendita molto importante quest'area questa è un'altra area dove eh, quindi la zona che passa tra 1.18 e 1.19.20 è un'altra area dove una volta passata questa ci possono essere le vendite, eh, dove in effetti il mercato ha eh, avuto le vendite maggiori. E poi ancora dove questa zona? che se guardiamo poi eh, quello che era avvenuto qui, quindi la zona di vendita, se notiamo questa zona qui di vendita è stata poi vendita con una bella last kiss pin bar e poi ancora vendita con ancora anche qui delle last kiss decision bar che hanno portato giù i prezzi quindi questa era un'area in quel momento molto importante nel momento in cui il prezzo eh, diciamo andava a riprendere quei livelli poteva essere interessante cercare di comprare eh, di vendere e stessa cosa arriva a le zone di domanda, quindi le zone di acquisto, nel momento in cui io mi trovo con una zona qui che è stata molto acquistata, qui che è stata molto acquistata e poi dopo il mercato è sceso, questa zona può essere molto acquistata e se notiamo in effetti, in questo caso il mercato è stato riacquistato, no? cioè ha avuto un rialzo. È ovvio che come dicevo prima, dobbiamo sempre poi andare a leggere quelle che sono eh, le price action che si vengono a magari confermare sul grafico daily, perché no, magari trovare qualche spunto operativo sul daily, di breve, ovviamente anche perché poi dopo c'è tutto lo studio della tendenza, della volatilità che dobbiamo ovviamente fare, ma in questo caso volevo ovviamente focalizzarmi sul, ehm, sul, sul discorso delle aree chiave. Se andiamo poi a guardare bene, eh, noteremo che altra zona, è sempre prendendo i rettangolini, no? Altra zona importante di acquisto è stata questa, no? Guardate qua, se io faccio così, questa è la zona di acquisto e notiamo che cosa? Notiamo che proprio eh, nel grafico weekly di euro-dollaro, proprio qui il mercato si è fermato, dove c'erano gli acquisti precedenti, no? movimento di rally, base rally, base rally movimento che ritorna nella parte di acquisto e viene riacquistato qui viene riacquistato per poi seguire la tendenza e qui adesso abbiamo un'altra area importante dove tra l'altro si forma anche un segnale di trading quindi qui eh, nel momento in cui abbiamo delle conferme su grafico daily possiamo pensare di andare contro diciamo la tendenza cercare un long e eh, ad avere degli obiettivi che possono essere per esempio no, la zona tra 1.15 e 1.17. e 17 e via dicendo quindi eh, vedete come eh, cercare di studiare la struttura senza l'ausilio di indicatori che poi alla fine mh, sono, come dire, eh, sono qualcosa in più, no? sono forse anche un'informazione come possiamo eh, dire anche di seconda mano perché arrivano su quelle che sono dinamiche del prezzo. Eh, già eh, avvenute l'indicatore poi ti mostra delle cose quindi in questo caso direi che eh, la zona nella quale eh, si è venuto a formare l'euro dollaro eh, cioè fermare l'euro dollaro dove si è formata questo la ski spin bar è proprio una zona chiave eh, di domanda ok? andiamo a vedere mh, qualche altro mercato ma tanto per eh, farvi capire prendiamo l'Australia dollaro però facciamo così così non ho dei miei livelli segnati, perfetto. Anche l'Australia dollaro vedete che eh, in questo caso l'area di domanda qual è? L'area di domanda era questa, era la zona più importante di acquisto, eh, nell'area, nella zona, no? nella zona si era già fermato una volta con il rialzo e poi è andato addirittura proprio a prendere i minimi, per poi questa settimana, guardate, era in una tendenza fortissima e poi proprio nella zona di domanda, nei minimi della zona di domanda, c'è stato il recupero stessa cosa vale per le zone di vendita no e prendiamo queste per esempio quindi tutta quest'area no da qui a qui diventa una zona di vendita quindi se dovessimo ritornare su questa zona questa no è una zona assolutamente di vendita quindi una zona di offerta quindi se noi vogliamo eh, nel momento in cui il mercato dovesse tornare su quel livello quella zona noi da forex trader dobbiamo diciamo eh, vederla più come zona dove cercheremo delle vendite, perché è una zona di offerta australiana. E stessa cosa nel momento in cui arriviamo su quest'area, no? Guardate qui, questa era stata una zona di, qua, di eh, vendita, quindi dove abbiamo avuto eh, la partenza di un movimento short, qui una volta che è ritornato è stato venduto, e qui è entrato dentro ed è stato rivenduto, quindi anche qui mercato di vendita. Quindi vedete come il mercato, se lo seguiamo bene sul weekly, poi andiamo a cercare dei trigger su daily e al massimo conferma 4 ore da daily se abbiamo le conferme daily. Eh, quindi con i trigger daily, interessantissimo, diciamo semplice, quindi manteniamo le cose pulite, grafico chiaro, grafico pulito. E eh, possiamo concludere, andiamo a vedere un altro mercato, mi mm, viene da dire prendiamo il dollaro yen che è arrivato su un livello importante andiamo a vedere il dollaro yen eccolo per esempio dollaro yen che guardiamo un po' questo è un settimanale sempre eh, mercato che era comunque in tendenza rialzista se andiamo a prendere negli ultimi eh, 4-5 anni eh, guardate la zona dove siamo arrivati proprio nelle ultime settimane è una zona di che tipo? Di offerta quindi se io vado a prendere tutta l'area che qui è stata venduta possiamo prenderla in questo modo e quindi vediamo come questa zona, qualora doveva, dovesse ritornarci e fare un trigger short, come in effetti è stato proprio nelle ultime settimane, possiamo andare alla ricerca di setup short su grafico giornaliero che ci indicano la volontà dei prezzi di poter essere magari ribassisti, andare verso il basso e poi cercare nuovi punti di uscita. Per esempio in questo caso, guardiamo, se andiamo a prendere i punti dove ci sono stati gli acquisti maggiori, quali sono stati? Sono stati questa zona e in realtà anche la zona sopra, quindi questo. Eccola qua. Quindi la prima zona di riacquisto, diciamo, è la zona che passa tra i 110 e 30 e i 109 e 30 e poi abbiamo anche delle zone più sotto. Quindi vedete come eh, è importante cercare di capire diciamo, quello che il mercato ci sta dicendo, le zone di interesse, domanda e offerta eh, si ripropongono nel tempo e ci danno mh, diciamo, i migliori punti di entrata in vendita e in acquisto o di uscita anche da una posizione nel momento in cui facciamo trading. Ovviamente bisogna riconoscerli, però se voi vi eh, andate a approfondire non troppi mercati li conoscete bene e andate su grafici settimanali per fare tutto questo eh, i livelli più importanti non sono moltissimi vicini ovviamente a dove è il prezzo attualmente e quindi su quelli è eh, il, la cosa migliore è concentrarsi su quelle aree e su quelle aree cercare poi degli spunti operativi dal weekly per poi andare su un daily e su un daily cercare delle conferme possibili eh, operative quindi eh, di trading puro diciamo in ottica di trading. Va bene ragazzi, quindi diciamo che eh, anche per oggi mi sembra di aver detto tutto, eh, credo che mh, questo video possa essere molto d'aiuto per chi eh, diciamo, ama l'approccio price action o per chi già lo utilizza da tempo o per chi si è appena avvicinato a a questo tipo di approccio, magari per chi è il primo video che vede mio dopo tantissimi video, dopo 12 anni che siamo su YouTube però magari già qui conosce un po' i mercati e intuisce che magari un'operatività di questo tipo può essere altamente sensata e, ed anche profittevole quindi io vi chiedo eh, infine di lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto e vi può dare un supporto, di commentare se ci sono delle cose che volete magari anche vedere nei prossimi video perché ovviamente di eh, video qua se ne fanno sempre quindi se avete degli argomenti scriveteci insomma sui commenti perché ci fa molto piacere di attivare la campanella di questo canale e di iscrivervi e basta a questo punto non mi resta che augurarvi una buona un buon fine settimana e un buon trading simple un buon trading simple per la prossima grazie a tutti